Grazie Presidente, molto meno di tre minuti. Solo per confermare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, con la promessa, diciamo così, eh, di avviare già dai prossimi giorni il confronto, l'incontro e il confronto con i dirigenti i dirigenti scolastici in modo da arrivare al 2020, il momento in cui dovrebbe essere dismesso completamente il servizio in autogestione nel migliore dei modi e con un impegno da parte di questa maggioranza a sollecitare la Giunta a che i servizi ritornino alle scuole in tutto il territorio dei singoli municipi in modo da garantire uniformità a tutti i cittadini, perché le cifre risparmiate devono essere assolutamente tradotte in e ehm, ridate ai cittadini, ai cittadini che pagano le tasse, come è stato più volte ricordato, e quindi il risparmio delle scuole deve essere reinvestito nelle scuole. Grazie. A lei consigliera.